Grazie Presidente, tre minuti sono pochi, vedo se ce la faccio mi faccia segno quando è il momento di... che devo tacere. Allora, prima di tutto mi dispiace ancora una volta, c'è tanta confusione eh, che viene eh, comunque fatta in quest'Aula e da stamattina che veramente sento molte cose che mi fanno anche sorridere, che sento purtroppo dire dalle opposizioni. E non ultimo, anche il saluto della consigliera Baglio eh, di Biase. Scusate, perché voglio dire, scegliere due poltrone, certo che è difficile, eh, soprattutto lasciare quella del comune per la poltrona ben più ricca. Consigliera, della regione. atteniamoci al sì, tema. Ha ragione. Allora, detto questo, a parte, eh, mi dispiace che il consigliere Fiomeni, sempre presente alla commissione lavori pubblici, faccia confusione perché ricordiamo che molte cavità aperte non sono dissesto idrogeologico ma sono dovute a perdite da eh, per esempio fogne o rete comunque idrica e, sopra, quelle proprio che ha nominato lui non sono da dissesto idrogeologico che si, ha un significato ben preciso il dissesto idrogeologico procura allagamenti perché eh, sono appunto il bacino secondario eh, del Lazio e di Roma, ne abbiamo tantissimi un reticolo particolare il dissesto idrogeologico sono frane quindi venuta giù di costoni ora a me dispiace eh, pensare che eh, secondo il consigliere Fiomeni noi lavoriamo solo sull'urgenza gli vorrei solo ricordare che l'urgenza di Villa de Santis c'è da anni noi l'abbiamo ereditata nessuno aveva mai fatto niente e abbiamo investito soldi messo fondi e ora eh, eh, siamo avanti con la progettazione Un'altra cosa volevo ricordare, la Commissione Ambiente ha fatto diverse commissioni come quelle lavori pubblici, urbanistica, sul dissesto idrogeologico. Allora a questo punto mi chiedo, ma veramente credete che questa amministrazione non tenga questo discorso? Ma noi tutti i giorni nelle varie commissioni, soprattutto anche lavori pubblici, affrontiamo temi di dissesto idrogeologico, ma l'avete visti i milioni messi nel fondo? Del eh, bilancio previsionale 2018-2020, quanti sono? Sono tantissimi previsti per il dissesto idrogeologico, per frane, per cavità ma l'avete mai letto? Io mi, mi chiedo, ma le leggete queste cose o venite qui solo a parlare del nulla? Inoltre, e vorrei dirlo proprio visto il pubblico che ci segue e, e, ci è, è arrivato una carta di Italia Nostra, ma io veramente mh, mi dispiace, questo significa che non vengono seguiti i lavori, non si leggono i verbali della Commissione almeno lavori pubblici. Comunque voglio dire che esiste un ufficio apposito, che è l'ufficio di sesto idrogeologico del Dipartimento Simu, dove ci sono geologi, devo dire bravi, bravissimi. Ed è solo il Dipartimento Simu che ha geologi, può avere geologi nel proprio personale, nell'ambito del proprio personale. Inoltre ricordo che ci sono diversi tavoli intermunicipali, proprio tavoli del dissesto idrogeologico, quello importantissimo del municipio 10, De De dove appunto... Ci sono tante persone che stanno lavorando sul dissesto idrogeologico, non ultimo, a breve verrà firmato il protocollo con l'autorità di bacino dell'Appennino eh, centrale, questo fortemente voluto dall'assessora Gatta. Allora mi chiedo, ma veramente vi credete che questa amministrazione dorme sul dissesto idrogeologico? Cioè, a, a, avete il coraggio di dire questo dopo che voi per anni non avete fatto nulla, il niente di niente, tra l'altro la mozione eh, riporta al eh, punto 2 delle imprecisioni perché chiede di avviare con eh, urgenza un programma di manutenzione dei corsi d'acqua e reticolo eh, con Acea. Io ricordo al consigliere Figliomeni, a questo punto dovrà, dovrò tenere anche delle interrogazioni, che il reticolo secondario di Roma è del Cibitarre e spesse volte è la competenza della regione e spesse volte dei frontisti, quindi Acea proprio non c'entra niente. Il discorso sarebbe lungo, ci sarebbero tante cose da dire, ma il tempo è poco. Grazie, voteremo contrario. A lei.